Grazie del Signore Gesù. In ginocchio. Perché in ginocchio? Perché quando noi preghiamo in ginocchio e lodiamo il Signore in ginocchio, diamo gloria non solo a Dio, a Gesù, agli angeli, agli arcangeli e tutti coloro che meritano lode. È inutile elencare le forze del cielo, la forza di Dio, il suo creato, il suo amore, il suo spirito santo. Ecco perché mi metto in ginocchio e stamattina voglio fare qualcosa di speciale inginocchiandomi ai piedi di Gesù e dando gloria a Gesù. Ecco, adesso ci vediamo meglio perché sto trasmettendo con due proiettori, uno del telefonino in diretta e uno con la Sony camera che verrà registrato dopo anche in diretta quando sarà modificato con il titolo e con tutta l'occorrenza sia in italiano, tradotto in inglese, francese, tedesco e via seguite tutte le lingue. Adesso sto modificando l'ultimo video, il Salmo 103, in tutte le lingue e non appena finirò con il Salmo 103 sarà tradotto anche questo video che stiamo andando in onda stamattina. Adesso vi ho spiegato che andando ai piedi di Gesù e dando l'ode a tutto il creato di Dio ma esclusivamente al creato di Dio perché quando noi diamo gloria al creato di Dio noi ci troveremo sempre sulla strada giusta che porta a Dio e a Gesù. Ecco, adesso che ho centrato la telecamera del telefonino, ci vediamo meglio sia nel video che in tutto chi desidera dar gloria a Dio vada in ginocchio o con il corpo, vedete io sono con il corpo adesso, maggiormente quando sono in online seduto davanti al computer non mi è possibile mettermi in ginocchio con il corpo fisico, però vado con la mente astrale, con lo sdoppiamento, con il pensiero, mi immagino che sono in ginocchio e immagino i piedi di Gesù. Adesso io sono qui in ginocchio e qui, proprio qui vedo i piedi di Gesù. Se alcuni di voi qui non vedono i piedi di Gesù, immagino, prima guardano, vedete, Guardano i suoi piedi, vedete, e poi li proiettano là, davanti a lui o a lei, i suoi piedi. E quando riescono a concentrarsi e vedono i piedi di Gesù, allora si abbassano e li baciano. Gloria a te, mio Gesù. Padre Santo, nel nome santo di Gesù, veniamo a te stamattina per lodarti e benedirti tutti i giorni della nostra vita. Padre, qui in ginocchio davanti ai piedi, del tuo figliolo Gesù che vediamo con la nostra mente astrale o con il pensiero che siamo qui davanti al tuo figliolo Gesù e baciamo i piedi del tuo figliolo e questo bacio padre e Molta, padre, che impaccio te. Grazie. Grazie, padre. Grazie. Non hai neanche atteso che pregavo Gesù, che ti davo gloria e onore per commuovere le mie viscere e il mio spirito. Gloria, gloria a te, papà. Che la misericordia tua risplenda su di noi, sulla nostra famiglia, sui nostri fratelli e sorelle, sia in carne che in spirito, Padre. Grazie, papà, che tu stamattina hai intervenuto anticipandomi in ogni cosa, ma io voglio lodarti stamattina con tutto il mio cuore. Padre, grazie per quello che tu sei, per quello che tu stai producendo nella mia vita e nella vita della mia famiglia dei miei fratelli, sorelle, amici, conoscenti anche persone in online che sto aiutando con tutti i video che tu mi stai facendo tradurre da italiano a tutte le lingue che possano essere diffuse in tutto l'universo, in tutti i punti dove arriva l'internet dove arriva a percepirsi che possono trovare grazia anche loro negli ultimi strati del mondo intero padre questo è il mio motto di stamattina in preghiera verso di te illumina padre tutto il creato illumina tutto il mondo illumina tutti gli esseri umani e non solo quelli umani signore anche quello animale illumina tutto ciò che è un movimento ciò che ha vita padre ristabilisci padre soprattutto la temperatura in questo mondo che si sta distruggendo signore Ancora benedici Padre, che possa questo virus essere distrutto da te Padre, che possano trovare attraverso la tua potenza l'antidoto e distruggerlo. Oh buon Padre Celeste, questo è il motto della mia preghiera di stamattina. Illumina Padre tutto ciò che ha vita in questo universo che tu hai creato che è vastissimo ed è grande e potente e l'uomo lo sta distruggendo. Padre dacci potenza Padre di poter effettuare miracoli Padre in tutto l'universo. Oh, Buon Padre Celeste, usaci Padre, usaci per la Tua bontà, per la Tua misericordia, usaci per portare grazie a tutto l'universo, usaci Padre, sono qui Padre, a Tua completa disposizione, fai di me tutto quello che Tu vuoi. Buon Padre Celeste, grazie ancora per ciò che Tu stai facendo nella mia vita nella mia casa e nella mia famiglia. Signore, ancora benedici questo video, Padre, che possa essere magnetizzato, Signore, secondo la tua volontà, secondo la tua gloria, per essere diffuso in tutto l'universo. Parla tu, Padre, parla tu, Padre, e dai quel magnetismo che tu hai. Grazie Padre mio, alleluia, gloria a tuo nome, gloria nome santo del tuo figliolo Gesù. Amen. Gloria. figlioletti miei, non allarmatevi né per la temperatura, né per il virus, e né per altro, perché chi mi loda con tutto il suo essere, con tutto il suo amore, con tutta la sua gioia. Io l'ho messo nelle mie mani e dalle mie mani nessuno potrà strapparlo. Non abbiate paura, perché io sono meco, vicino a voi. Sono con voi tutti i giorni, fino alla fine. E per altro ho ordinato il mio figlio, che al momento opportuno vi trasporterà in un batter d'occhio nella città santa che lui ha preparato per ognuno di voi che mi ha lodato e mi loda con tutto il cuore. Ecco, non abbiate paura, restate calmi, che la pace e la gioia del mio figliolo persista in eterno dentro il vostro animo, dentro il vostro cuore. Oggi domani e ne der Grazie Padre Celeste, Dio d'amore, per la gioia e per l'amore che hai messo dentro i nostri cuori. Come tu ci sostieni giorno e notte e ci procuri tutto quello che abbiamo bisogno. Grazie Padre, in Cristo Gesù. Amen, Amen, Amen. Cari della grazia, potremmo anche chiudere il video e non continuare più. Come vi dicevo poco fa, potremmo anche chiudere il video, ma a noi ci piacerebbe continuare a dare delle informazioni plausibili per dare aiuto all'uomo di oggi che è rimasto solo, abbandonato e nessuno lo corregge, nessuno lo trae e lo porta avanti nel tempo e questo che nessuno lo aiuta, nessuno lo corregge, l'uomo è abbandonato a se stesso e questo abbandono che l'uomo si è trovato va verso la morte e oggi il Signore ci sta dando autorità di poter spiegare come l'uomo può reagire, sempre si intende, se dà gloria a Dio e piega le ginocchia come sono piegato io in questo momento, a Dio davanti a Gesù perché vano è fare tutto quello che spiegheremo fra poco o proietteremo nel video fra poco se non è messo in connessione con Dio e Gesù in ginocchio pregandolo o con la mente o con il corpo, come sono io. Perché Dio dà questa possibilità all'uomo, che magari gli viene duro piegare le ginocchia con il corpo, come sono io, ma non può fare con la mente pensando che è in ginocchio. Vedete, E dà questa semplicità che l'uomo si ammorbidisce, con il pensiero, e dopo che ha gustato, che cosa? La pace, la gioia, la misericordia di Dio che penetra lentamente dentro il suo animo, o la sua anima, o il suo cuore, o nelle sue viscere. Del suo corpo e per fare questo è necessario che si loda Dio e Gesù e se vuoi che oggi inizia una nuova era per te devi prostarti in ginocchio davanti a Dio e Gesù. Concluso questo adesso daremo spazio alle informazioni. La prima informazione è, vedete queste palline, eh? sia questa piccolina che è morbida, oppure questa rossa che è morbida, e è... Poco alla volta, sempre intende, metterci il piede sopra. Così, vedete come sono io, vedete? Per la prima volta non appoggiatelo forte perché per la prima volta sentirete dei dolori. Specialmente dove c'è il concavo del piede, vedete al centro del piede dove abbiamo il concavo vuoto che non appoggia per terra perché in questo concavo ci sono tutti i centri nervosi e dato che noi non camminiamo scalzi questo concavo si indebolisce e dato che non passiamo questa pallina sotto i nostri piedi da molto tempo e non lo sapevamo, che ci sono tutti i centri nervosi, che se noi utilizziamo queste palline sotto il piede e muoviamo, vedete, vedete la pallina, eh? e la muoviamo in tutto il piede piano piano, sempre si intende rialzando il piede in continuazione per le prime volte vedete come sto facendo io la vedete la pallina eh, eh? vedete in continuazione passandola così in tutto il piede non è importante non c'è una tecnica che dice ma io voglio far, seguire una tecnica non c'è una tecnica perché voglio lasciarvi libero libera di usare queste palline sotto i piedi con tranquillità. Non più di 4 secondi e il piede deve rialzare, eh? Perché non ci riuscite per le prime volte a stare sopra queste palline, specialmente nel concavo del piede. Vedete che il piede è torto, che curvo così, eh? Allora nel congavo non ci riuscite a stare più di 4 secondi per la prima volta perché vi fa male. Allora, più di 4 secondi e rialzate così il sangue mentre voi appoggiate il piede preme questa pallina e blocca completamente la, le vene e le arterie del congavo. E il cuore, dato che gli arriva il segnale c'è un'ottusità in queste vene aumenta la pressione del sangue e pompa il sangue più forte e più veloce mm -hmm. e allora cosa succede quando noi togliamo eh, il piede dato che c'è quella pressione forte boom, diventa come una pompa di pressione sapete quelle pompe che utilizzano gli idraulici per ristappare i lavandini o i gabinetti. Vedete, io adesso oggi sto cambiando dalla pompa del calcestruzzo che butta il cemento in alto ovunque ha bisogno di salire il cemento fino al centesimo piano, in America ci sono i grattacieli, e pompano quel cemento fino a a quell'altezza, vedete che pomba speciale che c'è lì, io adesso qui vi sto dando un'altra indicazione come la pomba a pressione, che si pomba e si aumenta le atmosfere in quella pomba fino all'etimosfera a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 così è il sangue del cuore che il cuore pompa con più forza e mentre noi togliamo il piede la vena è libera e quella pressione del cuore che pompa il sangue POM! libera tutte le arterie che erano bloccate. Cosa consiste? Che sbloccando queste arterie che erano bloccate viene la vita. Quando gli appoggiate di nuovo il piede il dolore che sentivate prima è diverso, un tantino diverso. Perché in questi centri nel concavo del piede ci sono tutte le arterie che passano di là per la spalla, destra, sinistra, eh? nel cervello, dappertutto. Passano dai piedi. Ecco perché ci può aiutare la schiena si può aiutare i reni, si può aiutare le spalle, si possono aiutare le braccia, eh? si possono aiutare tutto ciò che è in noi. Con che cosa? Eh, io, davanti al computer, quando sono davanti al computer, seduto, mi metto sopra queste palline, non su, su queste morbide, perché ormai per me non ha valore più, perché non li sento più sotto i piedi. Perché? Vedi, qua adesso sto anticipando con quella rossa, vedete che è più grande? Non li sento più come li sentiva prima all'inizio. Non mi fanno tanto male, perché ormai i miei piedi si sono incalliti a questa zona, per stimolazione dei centri sanguigni delle vene delle arterie. E uso, vedete, uso queste palline rigide. Sembrano pietre, vedete? Vedete che botto che fa? Invece questa, questa che è morbida, è balla, perché è morbida. C'è l'aria dentro. È vuota di dentro. Vedete questa rossa? Vedete, balla. Vedete questa rigida? Vedete, balla di meno. Perché? Perché è piena e sembra pietra e molto fa di più. E quando gli metto il piede qua, sento quello che sento in questo momento. Dipende i centri nervosi a che consistenza io li abbia in questo momento. Ma se voi cominciate con queste palline rigide, all'inizio vi farete male, non lo potete sopportare, il dolore è troppo forte, vedete sto passando sotto il piede, è troppo forte il dolore e non riuscite a continuare e anche abbandonerete questi esercizi, perché non ce la farete, il dolore è troppo forte e dite no, non è cosa mia, no, non ce la faccio. Ecco, io voglio evitare questo problema che voi in seguito abbandonereste questi esercizi e abbandonerete la vostra salute. La vostra salute consiste nell'iniziare con queste palline, anche quando siete davanti al computer o seduto o dove volete, utilizzando queste palline, vedete, sia la rossa, non è importante il colore, l'importante è che sono morbide. Mi capite? E utilizzando queste due troverete quella sensazione che i vostri centri vengono attivati come attivare queste vene del braccio che prima non li poteva alzare eh? non poteva alzare questi bracci già il dottore mi aveva detto che presto lei se non si opera, gli devono dare a mangiare. Deve essere imboccato presto da altre persone. E invece adesso io mangio, io lavoro e gente che mi vedono lavorare dicono che lavoro di più di un altro buono, un altro giovane. Perché c'è tutto attivato dentro di me, dalle dita dei piedi fino alla testa. Sto sviluppando tanta energia e tanta potenza. E con questo voglio dare quella possibilità che altri adesso possono... vedere ciò che voglio proiettare in questo momento, oltre le palline che ho spiegato. Come vedete qui abbiamo anche il set di questo diaframma che è un uno schienale che mettendosi la schiena sopra di questo schienale per la prima volta si deve usare il primo anello che questo schienale diventa più basso quando si adopera per diversi giorni questo schienale con il primo raggio ve lo metto più vicino per farvi Vedere. Vedete, qui ci sono, come vedete, sì che lo vedete, ci sono due, due, tre scatti. Primo, vedete? Primo, secondo e terzo. Ve lo faccio vedere anche sotto, nell'altro video, perché sto proiettando con due video. Primo, vedete? Primo, secondo e terzo. Adesso io sono con il terzo perché ormai è da tanto tempo che lo uso e io mi butto su questo schienale con la schiena con tranquillità senza che mi faccia male più senza che mi fa dolore più perché utilizzo da tanto tempo mettiamo da parte le palline e utilizzando questo schienale non solo vi guarite la schiena con questo schienale, mettendovi di sopra, vi addrizzerete la schiena se l'avete la curva, perché io avevo la schiena curva dato che facevo e faccio ancora il piastrellista sempre piegato così. A lavorare la schiena aveva preso il suo verso e non potevo neanche mettermi dritto stavo andando sempre più giù con la testa, con le spalle e stavo prendendo la forma deformata della schiena e quando mi attrezzavo mi faceva male e con questa l'ho attrezzata e la schiena non mi fa più male non solo potete guarire la schiena potete guarire le spalle braccio mettendovi sopra questo braccio sopra questa questo schienale ci sono delle punte come vedete ci sono delle punte ecco vedete queste punte che ci sono lateralmente la spugna è per non avere problemi la colonna vertebrale le vertebre ecco Ecco, vi faccio vedere, ci sono le punte, queste punte penetrano nelle vene e bloccano il passaggio del sangue in quel momento che è necessario, che siamo sopra queste punte e ha sempre il potere che mentre blocchiamo il sangue nelle arterie e nelle vene, con queste punte, e con il peso di noi messo sopra il cuore fa sempre lo stesso procedimento vedendo che gli arriva il segnale di allarme che non passa e non circola più il sangue in quel punto il cuore pompa con più potenza il sangue e quando noi abbiamo in quel momento stando sopra questo schienale all'improvviso ci alziamo, ci solleviamo e il sangue pompa e libera tutte le ottusità di calcare interno. Perché si fa il calcare interno? Come il, il lavabo, il lavandino come il gabinetto, perché con il tempo le nostre cellule, dato che non lavoriamo, non siamo attivi, non facciamo sport, non facciamo lunghe passeggiate, non stiamo in movimento le cellule muoiono alcune cellule muoiono perché non c'è vita in movimento avete presente chi fa lo sport continuo è sempre giovane bello ringiovanisce come le aquile e se voi fate attenzione andate in un centro sportivo e guardate tutti quelli che frequentano da tanto tempo quel centro sportivo domandate quanti anni ha e vedete il suo viso eh Vedete il suo viso eh? che prende vita a me. Ringraziando il Signore sta prendendo vita anche il cuoio capelluto. E come vi faccio notare anche nell'altro video, da vicino c'è una ricrescita fenomenale. Vedete i capelli? capelli che prima non c'erano sul centro del cuoio capelluto. Ve lo faccio vedere anche nell'altra camera. Vedete? Adesso sono bianchi, ma presto li vedrete neri, come stanno diventando neri su questi laterali. Ha 67 anni e... Ad aprile ne faccio 68. Vedrete queste persone che ringiovaniscono, prendono vita e danno gloria a Dio e a Gesù. Ecco, e vi ho detto questo è il procedimento. Se abbiamo tempo vi mostro pure come faccio di sopra questo schienale. Però adesso vi presento tutto, voi lo potete vedere anche nei, nei video precedenti, ci sono molti video precedenti che adopero questo schienale, basta che digitate il mio sito www.gesulalucedelmondo.it digitando questo sito www.gesulalucedelmondo.it troverete già anticipatamente diversi video con questo schienale, con le palline e con quest'altro schienale che l'ho costruito io senza spendere una lira vedete? ho adoperato della rete quella che metto nei muri per rinforzare i muri è di plastica la faccio vedere mm, da vicino sì. poi ho, ho adoperato un bastone vecchio l'ho tagliato a due centimetri e l'ho incollato sopra la rete mettendo della carta sotto la rete perché se no si, quando ci mettete il silicone si attacca per terra e non lo potrete più staccare. Sporcate per terra, anticipatamente. E allora, mettendo la carta prima, sotto, la rete, poi mettete la rete, la rete l'ho messa in due per essere più forte, ho fatto due strati. Questo, se volete, anticipare ancora, perché io ancora devo costruire quello di tutto il letto, tutto il letto con questo e mi corico sopra di questo io. La sera quando dormo mi metto questo e dormo sopra di questo. Perché sono abituato ormai. Potrei dormire sopra i sassi, sopra le pietre e riposare. Perché ormai tutte le vene sanguigne, tutti i muscoli, tutte le ossa si sono abituati a questa situazione di massacro del corpo e più massacro e corpo e più il corpo prende vita altro che che la gente dicono ma quello si sta massacrando guarda come si butta sopra questi aggeggi questo schienale vedete ve lo faccio vedere di nuovo c'è la rete a due ci ho messo la carta sotto ci ho ingollato dei bastoncini di legno sopra i bastoncino di legno ci ho messo il silicone come cappello per ammorbidire il tocco per le prime volte adesso non, non mi interessano più il silicone sopra perché posso stare anche sopra le pietre ma all'inizio ho prevenuto questo, dico beh, mica mi faccio male sopra questi legni perché non capivo ma all'inizio è necessario mm -hmm. ma dopo l'inizio anche se ne costruite un altro potete evitare il silicone sopra perché il corpo è abituato non ha bisogno quella morbidezza dell'inizio, perché abituandosi può camminare sopra le pietre, vedete, io sopra lo schienale ci sto con il piede, vedete, e non mi faccio male, lo vedete, ve lo faccio vedere anche su sull'altro video, perché è più alto, altro video, lo abbasso. Si vede? Ecco, si vede, vedete? Posso togliere anche la spugna perché per il piede non ha importanza, ecco, la spugna è per la colonna vertebrale per non farsi male, vedete? E questi pizzi fanno come se camminassi sopra le pietre, danno quella stimolazione e i centri automaticamente si rinforzano. Come vi ho spiegato, il cuore pompa più velocemente, il sangue più forte e libera tutte le vene che in quell'istante si arriva a quell'allarme, come se le vene siano tappate. Ecco, spiegandovi già questo, poi vi spiego. Vedete, questo è il bastoncino che io ho costruito da me. Ecco. Questo è il bastoncino che ho costruito da me. Ho tagliato un bastone di scopa, ho fatto tutti i pezzi dello schienale, l'ultimo l'ho lasciato per... perché? Per mettere in tasca, vedete? Ecco, lo vedete? non lo vedete più, è in tasca, vedete? E lo porto con me, o lo, lo porto in macchina, o lo porto anche sul lavoro. A volte c'è qualcuno che ha bisogno delle stimolazioni, che oltre la digital pressione delle mani, che a volte quando devo fare tante persone, le mani non le voglio stancare. E uso il bastone. Vedete? Uso il bastone, ove c'è dolore, schiaccio con tutta la mia forza, sempre se sono io che me li faccio, ma se vado con altre persone, gli chiedo come ti senti? Senti dolore? Eh? Senti dolore? Mi dice sì, e io diminuisco. Tolgo il bastone. Senti dolore? Sì, e tolgo il bastone. Ecco, ha suonata la linea. up here